Ciao ragazzi, se la vostra domanda è se è meglio una verniciatura a rullo, pennello oppure una verniciatura a spruzzo, ecco vi dico già da subito che la verniciatura a spruzzo è migliore, più bella sia come impatto visivo perché non è lucida ma è opaca e poi anche come, eh, come qualità è migliore perché non lascia residui, cioè non lascia rigature, non lascia gocciole che cadono e anche non, eh, non lascia sicuramente punti eh, dove c'è più vernice o meno vernice, quindi verniciatura a spruzzo è migliore, però la verniciatura a spruzzo non è chiaramente eh, diretta come la verniciatura a pennello a rullo, la verniciatura a pennello a rullo eh, diluiamo con l'acqua e poi usiamo il pennello a rullo direttamente, Nella la verniciatura invece a spruzzo bisogna diceva, rispettare delle regole, bisogna rispettare delle regole sia all'inizio, cioè quando prepariamo la vernice, poi vi faccio vedere come si effettua la preparazione eh, della vernice e in più dopo anche come si utilizza la pistola, la pistola non si utilizza a casaccio ma ci sono delle regole da rispettare anche in, quelle, in quella situazione niente, allora queste sono due pistole a spruzzo, questa l'ho comprata ieri difatti oggi faremo la recensione della pistola della, della Parkside questa invece è la mia pistola a spruzzo quella vecchia che possiedo da 4 anni ho pagato tra l'altro di meno di questa, l'ho comprata su Amazon a 24 26 euro un, un 4 anni fa, funziona benissimo, ho verniciato tantissime eh, come si chiama tantissimi locali casa mia due volte ho verniciato il mio showroom due volte l'ufficio le scale del capannone e non mi ha mai tradito ha tantissimi difetti perché il tubo è cortissimo quindi è molto scomodo da utilizzare perché bisogna sempre tenerla tra collo poi chiaramente c'è il compressore che fa un rumore della madonna di fatto utilizzo sempre le cuffiette quando lo utilizzo e niente anche il motore non è abbastanza potente comunque funziona benissimo eh, bisogna capire all'inizio come si come si usa, quindi dovete fare un po' di testa, ma quando poi ci prendete la mano vedrete che, si deve, eh, come si chiama? che non passerete più al rullo il pennello. Niente, in questo video eh, parliamo di questa pistola, se poi ah, eh, volete che faccia un video dove spiego tutte le tecniche che si devono usare per la a spruzzo, scrivetemelo eh, qui in basso e niente sarò contento di creare un video. Ora vediamo il contenuto della scatola, poi vi faccio vedere come si pulisce visto che è la cosa più importante e niente, poi vi do un paio di dritte sull'utilizzo della macchina per utilizzarla al meglio. Allora troviamo chiaramente il libretto delle istruzioni questo piccolo imbuto, che è molto importante perché serve per calcolare la viscosità del prodotto, quindi cosa vuol dire? Che con questo piccolo attrezzo riusciamo a vedere se la vernice è troppo densa o troppo liquida. Se è troppo liquida non va bene perché ne verrà erogata troppo dalla macchina e quindi, eh, come si chiama sul muro, si formeranno delle righe perché eh, si vedrà la colatura. Se è troppo solida, la macchina invece farà l'effetto contrario, eh, non riesce a erogarla, quindi si intaserà completamente. Dopo vi faccio vedere il funzionamento. Poi troveremo due ugelli, questo è quello più piccolo, più piccolo cosa vuol dire? Che ha il buco più piccolo è da un mm8, serve per, eh, come si chiama, i prodotti più liquidi. Un altro è già montato sulla macchina, lo troverete già montato sulla macchina e ha il buco più grande, quindi serve per le verniciature più dense. Poi troviamo un filtro di ricambio, il filtro è posizionato su questa scocca nera, basta svitare le viti, la scocca si stacca e lo troverete appoggiato al suo interno. Il filtro comunque è anche lavabile, quindi prima di, di, di cambiarlo eh, utilizziamo fino a quando si riesce e poi due attrezzi che servono per la pulizia della, della macchina che poi vi faccio vedere come funziona allora la macchina funziona in questa maniera come vedete c'è questo grilletto dietro questo grilletto c'è questa vite se svitiamo la vite quindi vuol dire che la vite uscirà si schiaccerà meno grilletto quindi cosa vuol dire che uscirà meno prodotto se invece avvitiamo la vite il grilletto si schiaccerà di più e quindi la macchina erogherà più vernice. Poi ci sono tre eh, tipologie di, come si chiama, di utilizzo della macchina. Ne troverete una, due e quella centrale è quella che si chiama con lo spruzzo eh, dritto, quindi non sa sarà più, piccola, più piccolo come, come spruzzo, e rotondo. Serve per fare gli angoli oppure le vernici, tipo se dobbiamo verniciare un calorifero. Invece, le altre due tipologie sono verniciatura orizzontale e Verniciatura verticale. Ora vedremo come si utilizza la pistola. La pistola si utilizzerà sempre a distanza di 20 cm massimo 25 cm, dipende dalla viscosità del prodotto. Mai troppo vicino, se no, tutta la vernice andrà contro la parete, si formeranno delle colate e non troppo lontani, perché, se no, andrà in dispersione la vernice nell'aria. Poi la pistola si utilizzerà sempre col braccio fermo sia in maniera verticale. Che in maniera orizzontale l'ugello posto come sul disegno vuol dire che si utilizza in maniera verticale se lo gireremo così in maniera orizzontale non si utilizzerà mai il polso per verniciare perché sennò andrà poca vernice sul, su quell'angolo tanta vernice in centro e pochissima vernice anche dall'altra parte poi si può utilizzare anche l'ugello a 45 gradi. Se utilizziamo l'ugello a 45 gradi dove c'è il simbolo del cerchio, uscirà meno vernice e andrà spruzzata tutta formando un piccolo cerchio. Questo serve per fare gli angoli oppure per verniciare magari caloriferi che sono stretti. Poi cosa succede? Per verniciare il soffitto, la canna non deve essere mai posta verso il davanti che posta verso davanti, la utilizzeremo per verniciare normalmente, andrà sempre posta verso il retro, perché Perché se la utilizziamo davanti, quando verniceremo farà fatica a pescare la vernice, quando verniceremo il soffitto non si utilizzerà mai la pistola così, ma sempre a 45, quindi in questa maniera. Ora parliamo della pulizia della macchina che è una delle cose più importanti perché la macchina deve essere sempre pulita in maniera perfetta perché se no la vernice all'interno secca e poi quando lo utilizzeremo un'altra volta saranno dolori. Allora, tanto per iniziare bisogna smontare il pezzo che ci interessa perché il pezzo che va pulito è questo. Sganciamo, smontiamo, mettiamo da parte il pezzo del motore, se è sporco si pulirà con un panno, non laviamo con l'acqua il motore perché poi dovremo riutilizzarlo per la pulizia finale e se è bagnato andrà in cortocircuito. Puliamo il filtro svitando le viti, stacchiamo la calotta o cambiamo il filtro se è completamente sporco oppure si può pulire, asciugare e reinserire al suo interno. Questa operazione andrà fatta ogni tanto, non sempre. Questa invece è la nostra parte interessata. Allora, tanto per iniziare si deve smontare la vaschetta e pulire in maniera perfetta, perché poi andremo a riempirla d'acqua un'altra volta. Smontiamo la canna, puliamola e poi andremo con la pulizia degli ugelli. Ricordatevi che questi due ugelli al suo interno hanno una guarnizione, che è questa, come vedete, ricordatevi di toglierla oppure di stare attenti quando pulite l'ugello e di non perderla perché altrimenti non funzionerà più la macchina. Questo serve per pulire i buchi, quindi puliamo il buco dell'ugello e poi puliremo anche i quattro buchi che ci sono su questo accessorio. Questi quattro buchi servono per l'erogazione dell'aria, quello centrale è chiaramente per l'erogazione della vernice questo attrezzo chiaramente serve per la pulizia dell'interno della pistola una volta fatto questo cosa facciamo riempiamo l'acqua eh, d'acqua la vaschetta rimontiamo tutta la pistola e poi spruzziamo l'acqua e la facciamo uscire tutta quindi cosa vuol dire vuol dire che ripuliremo eh, praticamente la macchina da capo con l'acqua ora siamo pronti per calcolare la viscosità del prodotto allora ci serve l'attrezzo un'app che calcola il tempo e poi chiaramente ricordatevi quando andate a comprare la vernice che deve essere compatibile con le pistole spray. Troverete un disegnino, come nel mio caso qua dietro, con disegnata la pistola spray, quindi vuol dire che la vernice è perfettamente compatibile. Allora, bisogna chiaramente riempire fino all'orlo eh, di vernice l'imbuto e far partire l'applicazione. E poi bisogna aspettare che si svuota. Allora, vi dico già da subito che non si deve fermare il flusso della vernice. Se si ferma cosa vuol dire? Vuol dire che è troppo densa, quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo inserire dell'acqua, rimescolare e ritestare il prodotto. Il flusso deve essere perfettamente continuo. Sulle istruzioni c'è scritto 70 secondi, però è, come si dice, quello è un calcolo ma non è perfetto. Secondo me va bene sia da 65 fino a 75 secondi. Poi sceglieremo noi quale ugello utilizzare, se quello con il buco piccolo o quello con il buco più grosso. In base alla mia esperienza comunque eh, la verniciatura è perfetta quando, eh, come si dice, quando cola e si formano delle gocce eh, nella vernice, quindi vuol dire che è perfetta, in questo caso si formano tantissime gocce, quindi vuol dire che ho fatto eh, un, un buon lavoro. Allora siamo giunti quasi al termine. Quando il flusso inizia ad andare a colpi, bloccheremo. Ecco, adesso. 72 secondi, vuol dire che la verniciatura è praticamente perfetta. Ora siamo pronti per testare la macchina. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi siate divertiti, quanto mi sono divertito io, a utilizzare l'attrezzo, allora l'attrezzo si è comportato abbastanza bene, secondo me è in linea con la fascia di prezzo, eh, come avete visto l'ho utilizzato su diversi pannelli perché ho preferito utilizzare i pannelli perché erano più scuri e verniciarci sopra riuscivo a vedere eh, come si comportava la pistola, sono partito dal primo pannello con della vernice densa, poi piano piano l'ho diluita sempre di più fino ad arrivare al quinto sesto pannello, l'ultimo pannello se devo essere sincero un po', è un po' diluita, faceva un po' di gocce la verniciatura, comunque come vi dicevo si è comportata abbastanza bene, dopo aver verniciato i pannelli, pannelli, ho, ho dato due mani anche al, al muro che avete visto dietro e niente, puzzava un po' di, di bruciato la macchinetta. Forse eh, perché era la prima volta che la utilizzavo, alla fine l'ho utilizzata per quasi due ore di fila. E niente, forse l'unica pecca che ho trovato eh, di, di questo attrezzo: qual è? È quello di non avere un compressore, quindi di non poter anche dosare l'aria, no, eh, usare soltanto il grilletto per dosare eh, l'uscita della, della vernice. Niente, ho intenzione di usarla ancora in settimana, visto che devo montare questi mattoncini in una parte della casa, che devo creare un, eh, come si chiama, un angolo dove ci sono eh, i mattoni a vista, quindi prima lo vernicerò di bianco, poi lo utilizzerò per verniciare i mattoncini di rosso. Se siete interessati a comprare l'attrezzo o, o siete un po' curiosi, eh, chiedetemi pure informazioni, sarò ben lieto di, eh, di aiutarvi. Buona serata e niente, ci vediamo la settimana prossima.